ci di Brecimi ancora, oggi siamo a Barcellona, Pozzo di Cotto, siamo in provincia di Messina qui ci si viene principalmente per tre motivi il primo è il mare siciliano, uno dei più belli del mondo il secondo è la stagione che organizza il teatro Mandanici e il terzo motivo, quello che interessa a noi e soprattutto a voi ve lo facciamo vedere se ci seguite motivo per venire a Barcellona Pozzo di Cotto e venirsi a fare una mangiata strepitosa alla Braceria dei Goti, siamo in via Kennedy 494 e questo è davvero il paradiso dei carnivori. Intanto in onore dei nostri amici siciliani io mi metto questa che mi hanno regalato, guardate dove sto, sono circondato... Da le cornie, da roba buona, allora questo locale, la uh, Braceria dei Goti, la mattina e il pomeriggio è macelleria. Guardate che banco, qua sembra una sfilata di moda, guarda che meraviglia, e poi a pranzo e cena diventa una Braceria, ok? Lui. E' Matteo, ciao Dai, Matteo, ben trovato, no, ciao. Viene, allora, ciao, tu sei quello che sta dietro il banco carni, sì. questo qua dietro invece è tuo eh, fratello. È fratello, Davide, ciao bello, ben trovato, e lui invece si occupa più che altro della braccia, giusto, benissimo, là c'è papà, mamma, tutta la staff, tutta la famiglia, ciao, allora... I nostri fan sono già arrivati, giusto? Sì. Quanti sono? Tanti, troppi. Quanti? 12. 12. Allora, intanto io chiedo scusa a tutti quelli che non siamo riusciti a coinvolgere, ma davvero ci avete mandato tantissime mail, non ci si entrava. Abbiamo dovuto fare una selezione, 12 persone. Eccoli là, stanno là. La faccia da affamati ce l'hanno. Allora, se siete d'accordo... Le bistecche, quelle serie, le facciamo scegliere dal macellaio, ok, da Matteo. Però noi andiamo a scegliere tutti quei bei preparati. Alzi la mano quello che arriva da più lontano. Io! Quanto? Quanti chilometri? Vieni, dai, cominciamo. Allora Federico, a questo punto io ti lascio in mano a Matteo perché confrontiamoci un po'. Matteo, cosa guidaci. Diverse varietà di braciole, spiedini come si chiamano a Barcellona, melenzana, pomodoro e basilico. Radicchio e primo sale Zucchina grigliata all'interno e provolina Zucchina secca, mollicaio e pecorino Ti blocco, basta, c'è stato l'amore a prima vista Quello, con la noce Questo tortino? Ok quello! Tortino di noce e gorgonzola. Non lo fai vedere? Non voglio nemmeno sapere cosa c'è! Direttamente da Messina, Maurizio e Claudio. Voi siete per le bracciole, quindi siete al posto giusto. <ride> Belenzana, pomodoro e basilico. Cipolla secca e primo sale. Se ne vogliamo aggiungere un altro per aggiungere essere in competizione con Messina, è il classico messinese. Matteo, io direi che con gli antipasti stiamo a posto, sì. abbiamo risolto. Passerei alle questioni extra large le cose più importante. dall'altro, apro parentesi intanto andiamo io ho visto che hai due celle per frollare sì. bravo perché da queste parti credo che siate gli unici, unici. allora io ho contato 31 combi per 17 razze bravi campioni non del mondo erano, però, non entrano altre. però mi rimetto a te che ci fai mangiare oggi? partiamo dalla scottona modicana tu modicana? Io non l'ho mai assaggiata da Tomavoc Ha una follatura di circa 50 giorni È originaria di Ragusa Modica Sono di solito degli incroci Che fanno qui in Sicilia Questo è un incrocio Fra una vacca modicana E una limousine Da quanto ce lo fai? Matt? Dove cade il coltello Dove cade il coltello? Ok Quanto pesa? 2,3 kg 10? bravo, grande, bravissimo io direi di assaggiare il meticcio siciliano meticcio siciliano dove tagliamo? ah, dove cade il coltello giusto e adesso assaggiamo il marango il marango, perfetto che è, è una delle, è un incrocio fra mare e mana e toro di angus mm. Mm. Mm. abbiamo sempre questo Ole. Allora cari ragazzi queste sono le bistecche che Matteo e Davide ci offrono, grazie, ok? Eh! Prego. Io direi, lo facciamo alzata di mano, se siete tutti d'accordo farei cottura al sangue. sangue. Chi è d'accordo? Chi è d'accordo? Alzi la mano! Perfetto, cottura al sangue, grazie! Amici di Pece ancora, noi oggi avremmo potuto mettere sulla griglia anche altre carni, perché qui hanno tantissime carni, la rubia gaieca, abbiamo l'angus iberico, però insieme a Matteo ci siamo voluti concentrare sui sapori siciliani. Allora, io le bistecche le affido a Santi, che è Grazie, il mia. grigliatore ufficiale, come le vedi? Le vedi bene. Sono meravigliose. Bene, te le affido eh. Allora. Vogliono la cottura al sangue. Adesso, Va bene. Problema. Vai, ti seguiamo. tenete pazienza Senti! Oh! oh. Senti, hai oh. visto che sono bagnato tutto? Chi è? Vai con questi, eh! Andiamo! Manco l'osso hanno lasciato! Ah, sì. Caro Sebastiano, ti sei mangiato tutto? Cos'è che ti ha intrigato di più? involtini al pistacchio. La scottona merita un plauso, anche i preparati sono eccellenti. La scottona era veramente pazzesca, ma anche queste involtine al pistacchio devo dire che rendono veramente tanto. Da buon messi in sangue le braciole. Al pistacchio con la gorgonzola, con la cipolla, con le zucchine. Mi sono scialato. Il marango era qualcosa di particolare. L'avevi messaggiato? No, è la prima volta. Per me è la modicana, la modicana superrelativa. La, la modicana? sì, si, si scioglieva in bocca ed era comunque un, un gusto persistente che non avevo mai assaporato. Amici, ribbracciami ancora qui alla Bracceria dei Godi la situazione è la seguente, sono arrivati i cannoli ma nel frattempo i nostri fan si sono magnati tutto a me mi hanno lasciato solo l'osso e nemmeno la birra, se sono bevuti pure quella allora se io continuo a chiacchierare si mangiano anche i cannoli quindi vi saluto vi invito a venire a trovare questi ragazzi perché sono strepitosi, vi abbraccio e come dico sempre che l'abbraccio sia con voi, ciao! Uh!